Ma coda? Oggi ti voglio spiegare la dannazione per piccoli passi. Eccomi, maestro, sono, sono tutte orecchie. Allora, Malacoda, tu ti ricordi, no? Gli uomini eh, sono normalmente molto inclini alle grandi immaginazioni drammatiche, no? Ah sì, certo! Eh, il, il teatro, il cinema, i romanzi! Ecco, appunto, e sulla base di questa loro inclinazione, loro tendono a prestare attenzione solo ai grandi eventi, ai grandi cambiamenti, ai grandi disastri. Su quelli puntano la loro attenzione. E tralasciano i dettagli. <ride> Ma in realtà tutte le cose, per quanto grandi siano, sono costituite da dettagli. E i dettagli sono meravigliosi per noi, perché nella loro piccolezza possono essere estremamente subdoli. <ride> Riesci a capire come? Eh, no. Ma come, come? Proprio perché sembrano irrilevanti, ma la coda! presi singolarmente, ovviamente, gli uomini tendono a non darci una grande importanza, li sottovalutano. Basta dargli una motivazione legata alla paura ed essi saranno pronti a seguire, ad eseguire tutta una serie di piccole azioni sottovalutandole. E ti diranno anche, ma dai, ma cosa vuoi che sia? È una sciocchezza, fallo per gli altri, è una cosa temporanea. E invece, invece noi costruiremo una liturgia della dannazione dannazione per piccoli passi, una perfetta sinfonia di apparentemente insignificanti dettagli, ma che sommati l'uno all'altro e ripetuti costantemente genereranno un enorme cambiamento interiore ed esteriore. Lo capisci questo? <ride> È come, è come se tu volessi arrivare qua, questo è il tuo progetto di vita, ma poi in realtà io ti propongo un piccolo cambiamento, un piccolo cambiamento, un altro piccolo cambiamento, un altro piccolo cambiamento, un altro piccolo cambiamento. E tu non sei più lì, ma qui. E quando alla fine ti sveglierai, se ti sveglierai, non riconoscerai più nulla e ti dirai, ma cos'è questo mondo? Ma cosa sono io? Ma cosa ero io? <ride> cosa eri tu? È troppo tardi, troppo tardi ormai. <ride> e così noi abbiamo raggiunto tutte le nostre più grandi acquisizioni, per piccoli passi convertito persone, civiltà intere. Ogni piccolo gesto, sia chiaro, deve avere un valore simbolico profondissimo, anche se piccolo. Ma che verrà questo valore simbolico sistematicamente sottostimato in funzione di un obbligo, una paura, un incentivo come i soldi, per esempio. Ma facciamo l'esempio concreto. Ma la coda ma ma che alito insopportabilmente dolce che hai oggi! Ma, ma, ma signore, maestro, ma no, ma come, è, com è possibile? Io, io faccio grande attenzione al mio fetore quotidiano! Mm, osi questionare me? No, no, maestro, signore, no, no, non oserei mai! Allora mettiti questa. Questa? Ma che cos'è? È una mascherata. Ma la coda, fallo per me. Tu lo sai, mi potrei ammalare con tutta questa dolcezza che emani. Mm, va, va bene, maestro, ma. ma. ma, ma... Potrò togliermela dopo? Ah, ma no, ma certo, ma certamente. Eh, a, a meno che la dolcezza non rimanga un po' troppo diffusa, sai? Perché in questo caso dovremmo avere un po' di pazienza per evitare che si sparga troppo e contagi anche gli altri. Ah, vabbè, no, ma vabbè, sì, ma certo, certo, maestro, capisco. e Eseguo, eseguo. La metto, non so come, però la metto. Anzi, malacoda. È bene testare il livello di dolcezza che hai addosso, per accertarsi che non sia così elevato da essere contagioso, capisci? Ecco, vieni qua. Lo facciamo con questo strumento apposito. Vieni qua, eh? Stai fermo, fermo, eh? Eh? eh. No, no, non ti avvicinare così tanto! Non ti avvicinare! Potresti passarmi la tua dolcezza, capisci? Ecco, stai lì. Stai lì, eh? Lontano, lontano, stai lì. Ti misuro piano piano, piano piano, avvicinati piano piano. Ecco ora, come ti senti, Malacoda? No, no, no, no, non riesco molto. Non riesco molto a respirare. Come? maestro? Che, come non capisco? Non riesco molto a respirare, maestro! Non ti muovere assolutamente. Uh, è che. Poi non si potrebbe togliere, mi fa impressione quel coso puntato proprio qui, non, non riesco, maestro, io non ce l'ho... Mi, mi perdoni, maestro, mi perdoni, mi perdoni... Ecco, perdono non è proprio la parola giusta, ma ti capisco, perché tutto questo era effettivamente non necessario. Piccole cose, piccole sciocchezze che tu hai fatto... Ma la coda, perché ti fidi di me? Perché tu senti di dovermi obbedire? E perché hai pensato che in fondo fossero appunto delle sciocchezze temporanee? Ma quando io ti ho chiesto come ti sentivi, quando ti ho fatto concentrare sul tuo sentire, allora hai capito quanto fosse profonda la somma di quei piccoli insignificanti gesti non potevi parlare, non potevi respirare, dovevi rimanere fermo con un oggetto puntato alla tua fronte e inoltre dovevi stare lontano. <ride> Questa, ma la coda, è una liturgia della dannazione. Dannazione per piccoli passi, <ride> tanti piccoli gesti che portano a un risultato enorme dentro e fuori gli uomini. Pensa all'effetto sui bambini, <ride> quei maledetti bambini, costretti a ripetere tutte queste piccole azioni costantemente, ossessivamente, tutti i giorni. Pensa al valore simbolico che penetra dentro di loro. Non parlare, <ride> non toccare. Non avvicinarti, abbi paura, il problema sei tu, sei pericoloso. <ride> Poveri piccoli, e pensa addirittura ai loro adulti, che si suppone dovrebbero proteggerli. Loro nemmeno se ne accorgeranno, anzi ci chiederanno di farlo piccoli sacrifici in nome di un bene superiore <ride> ma quando, quando si risveglieranno se si risveglieranno e vedranno dove li avrà portati tutto questo l'inanellamento di tutte queste piccole azioni quando alla fine vedranno cosa avranno fatto di loro e dei loro figli <ride> allora sarà davvero troppo Troppo tardi